Andrea, mi hanno detto che non facciamo sufficienti recensioni, quindi ti propongo di farne una pure oggi. Come stai, innanzitutto? Io sto bene, sto pensando a tua nipote che urli e la stai eh, disturbando, mi sa. So. Ma infatti ci siamo spostati, l'ho inquadrata, ma lei non lo sa. L'ho inquadrata e comunque oggi ti lancio, come al solito, un pacco e mi devi dire tre cose, poi ti dimentichi sempre. Di che marchio si tratta? Di che scarpa si tratta, quanto pesa e chiaramente anche le caratteristiche di questa scarpa. Quindi, sei pronto? Quindi sono quattro. va bene che sei il professore, però devi dare i voti larghi. <ride> Dai, raggio, va dritto, dritto, dritto, ma devo stare attento perché ci sono le telecamere in mezzo. Se Poi, avrai... con questo. Con questo caldo, dovremmo fare un video a proposito, con questo caldo è eh, assolutamente rischioso e quindi... Dai, te la lancio. Vai, vai, vai ci sono, ci sono. Mamma mia che lancio. L'ho lanciata bene, no? A parte che c'era dentro qualcosa tipo dei sassi perché è andato giù a... Vado. No. Vai. Come mai si pacchi qua adesso? Innanzitutto devi dire di che marchio stiamo parlando. Oddio. Intanto la carboniosa. È una scarpa col carbonio, questo, questo è chiaro. Secondo me questa scarpa la riconosci dal battistrada e dall'intersuola. No, da qua, da qua. Che cos'è? È un ASICS, però metà speed, cos'è che c'era la... Tu con i nomi fai un po' di eh, fatica. ed È un ASICS, non so quanto pesi. Pesa poco, no? Ma neanche tanto, secondo me è 180 Eh non lo so, <ride> mi cogli impreparato poi Allora no, sto pensando, ho sbagliato il nome, no era l'altra che non avevamo E l'altra che non abbiamo ancora recensito, in realtà non abbiamo ancora recensito nemmeno la Sky Plus completamente Questa è la Edge, la puoi guardare e si caratterizza per essere utilizzata da podisti che sono Cadence quindi potrebbe essere adatta a uno come me perché ho un sacco di cadenza sulle, sulle gare sopra i 200 sulle gare dai 5 km forse anche sulle 10 quindi simpatica questa cosa dopo la devo vedere di fianco all'altra per capire bene le differenze ma a vederla così mi sembra un attimino più corta un pochino più tozza come scarpa mi sembra anche tutta più alta Boh, non lo so, non, non me la ricordo, la, la Sky, quindi... Però era Metaspeed, mi hai detto che facevo fatica con i nomi, era Metaspeed, giusto? È eh, Metaspeed, Speed. Eh, Metaspeed. Metaspeed Edge, non mi sarei mai ricordato Edge, e fondamentalmente forse non mi ricordo neanche più la Sky. No, bisogna... No, le devo mettere una di fianco all'altra, perché a vederla così mi sembra una bella scarpa da, da corsa, anche per distanze lunghe e farei fatica a dire quale per cadenza e quale per, per ampiezze diciamo quindi dopo le mettiamo una di fianco all'altra dovremmo poi fare un video in pista nei prossimi giorni magari riusciamo a farlo in cui confrontiamo tutte le ultime scarpe ASICS che comunque sono davvero interessanti sì, beh, guarda questa qua mi piace anche un sacco per il colore e mi piace tanto perché ha un sacco di, di schiuma a me mi sembrava più morbida l'altra, ma sicuramente mi sbaglio. Eh, la provo un attimino per il, la misura. Questa qua è il tuo 9, ho visto. Sì, è un 9, a me sta stretto. Do, mi sa che forse è meglio che lo dici te se è stesso numero, un numero più grande, perché così mi sta giusta, giusta, giusta. Di solito un po' di respiro, ce l'ho lo stesso sul 9, quindi mi sa che Devi provarla te e dire se è il stesso numero o un numero in più, mi sa eh? facciamo una cosa Andrea, andiamo a berci un coffee, due minuti di pausa, prendiamo le varie scarpe, facciamo un po' di brainstorming e dopo ti faccio due o tre domande. Dai, intanto tocchiccio un po' la scarpa, la posso usare anche in casa che tanto voglio, eh? sono pulite. Ok, a dopo, ciao! Ciao! Allora Andrea, hanno lo stesso colore dei Minions però eh, alla fine queste Edge mi sembrano davvero un'ottima scarpa, cosa ne pensi? Faccio così è difficile poi capire qual è una e qual è l'altra No, bel colore, bella scarpa, belle sensazioni ai piedi, uh, ho trovato una minima differenza che mi fa propendere di più per una che per l'altra. In realtà poi però secondo me dovremmo utilizzarle con i sensori in pista garbagnate per capirlo veramente. Tu in questo momento hai in mano una Edge e una Sky, cosa ne pensi di questa Edge? Allora messe, le ho messe al piede tutte e due insieme e sento una specie di cuscinetto in avampiede come se fosse la, la zoom fly di night per darti un'idea la, la sky è molto più, più piatta invece sente un pochino più protratta sull'avampiede la edge secondo te a livello di tomaia come, come l'hai vista? tomaia anche a tocchicciarla è praticamente identica a quella della Sky, ha le stesse qualità, quindi anche i bindelli, le, le stringhe sono sono quelle che non si slacciano, quelle che si incastrano bene. Tomaia leggera, una buona imbottitura nel tallone e anche una buona conchiglia. Invece a livello di intersuola sembra che la Sky ne abbia un po' di più. Questa però comunque ha una quantità importante di gomma in tutta in tutta la superficie. Sì, a vederle così ad occhio sembra quasi che ci sia mezzo centimetro in più di, di schiuma nella Sky. Mi sembra più lineare, diciamo, c'è cioè, mezzo centimetro più bassa, ma dall'avampiede al tallone vedo una minima minima differenza nella, nella, sul battistrada dietro sul tallone, ma proprio non nulla. Per il resto mi sembrano davvero identiche se non fosse per quella ehm, propensione più sull'avampiede della, della Edge rispetto alla Sky. Invece secondo te Andrea, a livello di comportamento in corsa, cosa, cosa ne pensi? Sappiamo che tutte e due hanno una piastra in fibra di carbonio, ma con una uh, geometria diversa, beh, difficile dirlo, ma quale uh, utilizzeresti? Intanto l'altra differenza che ho trovato è che la, la Edge avesse un attimino più... Più stretta rispetto alla Sky e comunque se dovessi decidere quale usare in gara io forse andrei sempre sulla sulla edge fino almeno alla mezza maratona sulla maratona potrei fare anche un pensierino per la Sky più che altro perché mi piace quella sensazione di, di essere più protratto in avanti della, della edge poi magari cam cambierà idea facendo dei 400 super veloci. A livello di calzata invece quindi diresti stesso numero o mezzo numero in più? Qua lascio un attimo il dubbio, faccio dire a te io forse propenderei per il numero in più, il mezzo numero in più. Sono il tuo numero quindi secondo me è giusto che lo dica tu perché non lo so magari prendo un granchio. Invece, Andrea, a livello di utilizzo, se dovessi consigliarlo a un podista amatore, eh, a partire da che velocità la consigli, è ovviamente fino alla massima velocità possibile. Guarda, ti dico, fondamentalmente è una scarpa che ha una schiuma un pochino più dura delle altre e sembra un attimino più stabile delle altre, quindi fondamentalmente la potrei usare anche a 5 km. Forse per 5 km utilizzerei di più una Sky, mentre per altri un pochino più veloci e più avampiedisti la Edge. Poi è chiaro che ASICS suggerisce eh, di utilizzare la Sky per chi allunga il passo quando aumenta la velocità mentre per chi eh aumenta la cadenza quando aumenta la velocità, suggerisce di utilizzare la Edge? Quando aumenti la velocità aumentano tutte e due, quindi secondo me uh, bisognerebbe prenderla del tipo chi ha tanta cadenza usa la Speed in generale chi ha la, una bassa cadenza utilizza la Sky. Una domanda che mi sono posto è a livello di utilizzo con la pioggia cosa ne pensi? Eh, ovviamente non l'abbiamo ancora provate però quali sono le tue sensazioni, soprattutto Tomaia e Battistrada? Guarda, Tomaia credo che non ci siano problemi. Sul Battistrada, sull'asfalto non, non credo che abbiano troppi problemi. Eh, credo neanche su, su un asfalto appena appena bagnato. Vabbè, comunque nei prossimi giorni faremo la recensione completa di tutte e due e soprattutto un test in pista, anche perché dobbiamo confrontarla anche con le altre scarpe che abbiamo in casa ASICS e col modello precedente che comunque Resta uno dei migliori prodotti che è stato lanciato l'anno scorso sul mercato. Sì, non credo con la pioggia perché ho visto le previsioni di settimana prossima ci sono 35 gradi, quindi dubito che, che riusciremo a farlo con la pioggia. Va bene, grazie Andrea, stay strong. Andiamo a berci un coffee che eh, di, di fatto la caffeina ci manca, anche perché dobbiamo testare ulteriori scarpe. Ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima.